chi sei, come mai sei qui? La scritta diceva via per l'inferno, l'abbiamo appena barcata. Ottimo. Ti senti un po' meglio a te, ne è un po' più tranquilla? Sinceramente no. Ancora no? No. È come se mi sentissi nervosa. Cos'è stato? Eh, non posso dire che se. Sono... Qualche animale? Può essere. C'è ancora la farfalla che segue, guarda. C'è tu il K2, eh. Ok. Ragazzi, zanzare. Zanzare e succhia sangue ci sono. Pieno. Le scale direi che sono inaccessibili. No. Non mi fiderei neanche, non neanche. Mamma mia, quante zanzare! Qua per il corridoio? Questo porta all'altro padiglione. le finestre, dopo di le hanno qualcuno ha avuto l'idea di spaccarle di nuovo spaccarle di nuovo sì. K2 non brilla no no è... è tranquillo qui avevano fatto un rituale come? qui avevano fatto un rituale si? Sì. si sì. In quel punto, c'è qualcuno qui? Hanno bruciato qualcosa qui. Quando c'ero venuto da sola, c'erano anche dei bigliettini. Tutto faceva pensare che si fosse fatto un rituale è così? hanno evocato qualcosa? Dove? Sì, sì, hanno usato dei bigliettini per Alessandra C'è qualcuno qui che ci vuole dire qualcosa? Se sì, sì, avvicinati a questo strumento Ops! Ha brillato? Leggermente, sì. Puoi far brillare quello strumento che hai in mano Alessandro? scegliere un vecchio manicomio per fare un rituale eh, che spiegazione ti dai? anche questo era uno di quei manicomi che era stato poi chiuso dopo la legge Basaglia, la legge Basaglia quindi sì. anche qui c'era un maltrattamento dei pazienti un sovraffollamento anche tantissimi pazienti e pochissimi medici quindi anche questo sicuramente è stato un posto di atroci sofferenze in passato per, eh sì. per, per i pazienti ecco perché ci sono queste tante scritte sataniche perché ha fatto un rituale e perché è così attivo di solito se c'è qualcuno qui può fare un rumore per favore farci sentire che ci sei attenti attenti a cosa a lui a lui chi? Grazie. Ho capito. Ho capito girati. Di là. Di là dove? Pazzesco, vero? Ti trovi in questa stanza? Dove. Il vostro vostro. Perché sei qua? Spaventare Ho capito, per spaventare. Vuoi spaventare noi? Prova a farci spaventare. Fai un bel rumore. Stanei da chi. Ti chiami Luca? Ha pillato, ha pillato, sì. Eh. Chi no eh. tu? Eh. Brilla, Terra, brilla. Che c'è qui? No, mi inizio a sentire strana Ancora? Mi inizio proprio a strana Ma agitata? Sì, agitata Come se dovesse succedere qualcosa Sta continuando a brillare in il Mano il il Tour K2 eh? Che tu di solito sei quella più fredda eh? Quella più... toccata ha ah, detto è vero lascia stare Teresa Teresa fai un respiro cerca di di non farti suggestionare, di reagire mi sento strano, non so male non so perché. Ma è una sensazione brutta, ti senti sensazione debole, sensazione nausea, cos'è? No, Agitata? Corto. Come ok, ok. Ansia, tensione, sì, come sì. se. Come se da un momento all'altro dovesse okay. succedere. No, io no, tranquillo, dai, secondo me non succede niente. C'è qualcuno che sta facendo qualcosa a Teresa? mamma mia se sei qua dici qualcosa fatti sentire Altra. fai un rumore ah! cosa è che è caduto? cosa che è caduto? Non lo so, ho visto muoversi qualcosa, mi sa sto legno, mi sa, eh? Ma aspetta, c ho il batticuore. Hai visto? Ho visto qualcosa che si è mosso. Eh. E che qualcosa è come se fosse caduto qualcosa. Eh. Io non ho presente se quel legno prima era su oppure laggiù. Poteva essere stato tipo quello che è caduto o qualcosa all'alto, non lo so. Eh. Ma poi perché ti sei spaventato? No no per il rumore. Ah, ok. Sì, sì, no, sto sono... stavo cercando di. Ah no, io pensavo che ti avessi visto qualcos'altro no, no, dopo. No, no. Ragazzi, Sentito. sono sempre più in ansia io. Te lo sentivi, eh? Qualcosa che doveva succedere. Mi sentivo così. E mi sento tuttora così perché non sono tranquilla, Ale. Ma perché? perché, boh? Hai fatto tu questo rumore? Cosa hai fatto cadere? Però, alle, ricordiamoci che è anche un edificio che sta andando a rotoli, cioè, guarda su. Voglio provare a, a sentire se è questo, eh. Era così il rumore? Oh. Eh ma dov'era sto, sto cosa? Scusa, che ci facevo il legno qua sopra? Ragazzi, è successo sta, sta cosa che non, è... non so spiegarmi non so se è una cosa normale o paranormale lo premetto subito, però eh, che Teresa abbia sensazioni strane. Proprio perché c'è una reddita, se no lei è quella che di solito tra i due è molto, molto più tranquilla. Io ho visto eh, con la coda dell'occhio qualcosa muoversi, qualcosa cadere. L'unica cosa che penso, questo legno, che non ci ho fatto caso prima se fosse... Non l'ho visto neanche io, Ale. Se fosse messo a qualche parte, se è caduto dall'alto, se... No, dall'alto non credo. Allora rivediamo, comunque, vediamo di capirci di più. Solo che mentre prima ero tranquillo, adesso anche sono un po'... Brillava il K2 Ale. Anche io sono un po' giù. Brilla. Sei stato tu a far cadere questo legno? Brillato. L'Amigos Box. Sì. Te la senti? sta qua un attimo? Sì. Sicura? Sì. E' tu che ti sei fatto sentire? Ti ho sentito una risata Ale Ti sei manifestato? Quante zanzare Ok, ci hai fatto spaventare, ma perché l'hai fatto? Eh? Ce l'hai ancora con Teresa? Tu immagina stanotte Ale.